Buongiorno, stamattina il caffè lo prendo fuori casa e vi parlo del coffee to go, cioè del caffè da sporto dei distributori automatici da consumare in giro, a colazione, come pausa di metà mattina, per un pranzo veloce o per una pausa del pomeriggio. Andiamo! Mentre andiamo vi chiedo, vi è mai capitato di consumare il caffè dei distributori automatici? Dove? E l'esperienza che avete avuto, com'è stata? Ci Eccoci arrivati. Forse non sapete che oggi i distributori automatici di caffè offrono un'esperienza completamente nuova sia nella scelta del prodotto che nella degustazione. Gli schermi touch al posto delle pulsantiere per esempio consentono di leggere più facilmente le informazioni sul prodotto ma anche di personalizzarlo. Mentre attendo l'erogazione del mio caffè macchiato vi racconto quattro cose che forse non sapete dei distributori automatici. Il caffè delle macchine è quasi completamente in grani. La macinatura del caffè avviene nel momento stesso della selezione del prodotto, proprio come al bar. La plastica di bicchierini e palette del caffè dei distributori automatici è riciclata grazie al progetto REVENDING. Igiene, manutenzione e sanificazione dei distributori sono certificate da CONFIDA in collaborazione con l'ente certificatore CSQA. L'innovazione tecnologica riguarda anche i sistemi di pagamento. Oltre al pagamento cash, le macchine sono dotate anche di lettori di carte di credito e app. La cosa carina è che potrete anche giocare e intrattenervi sullo schermo mentre aspettate l'erogazione della vostra bevanda. Buon caffè a tutti!